Valentina Vignali e Stefano Laudoni, scontro social dopo laddio Valentina Vignali e Stefano si sono lasciati, Laudoni furioso su Instagram Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati e questo sembra ormai essere chiaro a tutti. È stata proprio la cestista a mettere al corrente i propri fan circa la fine della sua relazione. I due sono sempre apparsi molto uniti e innamorati. Il pubblico già aveva compreso che tra loro qualcosa non andava, quando sui loro profili social non venivano condivise più foto di coppia. Valentina è stata così costretta a rivelare a tutti la fine della sua lunga storia d'amore con Stefano. Tante sono state le lacrime della Vignali nelle storie di Instagram. Ma le sue parole non sarebbero per nulla state apprezzate da Laudoni. Quest'ultimo ha deciso, così. Di specificare che ciò che è stato detto da Valentina non rappresenta del tutto la verità. Il Laudoni è stato duramente attaccato dai fan, i quali lo accusano di aver tradito la Vignali. A questo punto, Stefano ha scelto di condividere anche lui un'adeguata spiegazione sulla loro rottura. Il Laudoni ammette che in una coppia si sbaglia sempre e per questo non bisogna avere paura di commettere degli errori. Secondo Stefano, però, Valentina avrebbe cercato di metterlo in cattiva luce. Stefano Laudoni smentisce le parole di Valentina Vignali. Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia per amore per gelosia, per imparare a non ripetere mai certi sbagli. Queste sono le prime parole del post di Stefano. Ci sono sguardi che dicono tutto e parole che non esprimono nulla. Non è mettendo in cattiva luce gli altri che si acquisisce splendore. Il lungo post si conclude in questo modo. Ovviamente i commenti negativi non sono mancati per i laudoni. Questultimo ha così scelto di rispondere alle numerose critiche. Stefano confossa di non essere andato a letto con nessun'altra donna, come invece traspare dalle parole della Vignale. In particolare, Stefano non capisce perché si ritrova costretto a passare per uno che va con la prima che gli capita. Ed ecco che Valentina risponde a chi la accusa di essersi inventata questo tradimento. Se l'ho scritto è perché è così. Non necessariamente bisogna andare a letto con una per tradire. Ci sono altre sfaccettature. Valentino, Vignali e Stefano si sono lasciati. I fan contro Laudoni. Siete una massa di pecore. La vita reale è ben altro e di sicuro io non verrò mai a spiattellare i miei sentimenti, le mie paure, le mie emozioni di una storia che è stata meravigliosa. Stefano ha poi scelto di dare un ulteriore chiarimento attraverso le storie di Instagram, proprio in questo modo. Ma non finisce qui il messaggio. Infatti, il Laudoni afferma con un hashtag, ognuno avrà ciò che si merita.